Grazie. In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo vestito o copi costume che io ho deciso di chiamare Oara. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della BBB Linea Casba. Il colore che ho scelto questa volta è il rosa pelle che è il numero 37. E per poter realizzare questo vestitino, che è una taglia S, io ho utilizzato 300 grammi di questo filato lavorandoli sia con un centro del 3 che del 3,5 che del 4. Per una taglia M, vi consiglio 400 grammi per una taglia L 500 grammi in descrizione come sempre vi lascio il link al sito incinettando con i filati da cui potete trovare il mio stesso filato anche in altri colori allora purtroppo non sono ancora a disposizione tutti ma dovrebbero tornare la maggior parte dei colori a disposizione verso la terza settimana di giugno per quanto riguarda la creazione di questo vestito si parte dall'alto, dall la cosa che più mi piace è che possiamo modificare a nostro piacimento la parte iniziale. E vi spiego bene perché, quando sono andata a mettere catenella iniziale non ho preso la larghezza dello scollo ma la circonferenza delle mie braccia e ho fatto qualche centimetro in più in modo da averlo bello largo. Come potete vedere, mi avvicino a far vedere, io qui in alto ho un, naso, ho un filo di catenelle con un fiocchettino che mi permette di stringere la lavorazione. Quindi io quando sono andata poi a lavorare in tondo, non ho fatto degli aumenti, ma ho lavorato dritto. Sono andata poi a creare gli scaffi, ho fatto degli scaffi belli ampi perché mi piaceva l'effetto, le, e poi sono andata a lavorare il corpo della maglia, andando a fare degli aumenti solo all'altezza dei fianchi per poter allargare la gonna sotto. E nel video vi spiego come si fa. E una cosa che vi dicevo mi piace è che vedete io in questo momento posso ind oh, sto indossando lo scollo molto largo ma posso scenderlo ulteriormente quindi uno bello scollo a barca o posso salirlo quindi stringere a fiocco e usarlo come un vestito con uno scollo normale o addirittura posso usarlo come monospalla quindi diciamo che l'idea di mettere questo raccetto che stringe la lavorazione ci permette di poter indossare questo vestito come meglio crediamo Ed è per questo che lo considero perfetto sia come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 Per realizzare il nostro vestito, o copri costume io utilizzerò il filato della casba, il colore che ho scelto è questo rosa pelle, che è il colore 37. Lavorerò con un 103,5. Io ho montato 180 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8. Quindi mi raccomando, se dovete fare degli aumenti, andate ad aumentare di 8, 16 e così via. Sono 100 e 180 catenelle. Si lavora dall'alto e la circonferenza è la circonferenza delle mie spalle, però non quella che... Classica, quindi dello scollo ma proprio delle spalle perché io voglio lo scollo molto largo tipo a barca per farci capire in modo tale poi ad ammettere un laccetto e stringere e poter indossare in maniera diversa questo vestito copri costume quindi mi raccomando questa volta dovete misurare la circonferenza delle vostre spalle per poter montare, montare le catenelle che vi occorrono detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo rientro e vado a fare nella stessa catenella di base vado a fare altre due maglie alte una e rientro due catenella di separazione salto una catenella entro nella seconda e vado a realizzare una maglia bassa 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una una una catenella e ricomincio da capo. Quindi entro nella seconda e vado a fare 3 maglie alte. una rientro 2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 Catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo. Facciamo altri insieme. Quindi entro nella seconda catenella e vado a fare tre maglie alte: una, due, tre, catenella di separazione. Salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia bassa: 5 catenelle, una, due, tre, quattro e cinque salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a realizzare una maglia bassa catenella di separazione ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio primo giro sto terminando il mio primo giro ho fatto le 3 catenelle le 5 catenelle la maglia bassa e la catenella di separazione entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima secondo e ultimo giro sono due giri che andremo sempre a ripetere vado dove ho con della una maglia bassissima vado dove ho la seconda maglia bassa alta e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo rientro nella stessa maglia alta di base e vado a fare altre due maglie alte quindi una e due catenelle 1 2 3 vado nell'archetto di 5 catenelle entro e vado a fare una maglia bassa volendo potete entrare nella terza catenella ma io preferisco entrare nel cerchio e non andare proprio nella terza catenella 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi vado dove ho la seconda delle tre maglie alte realizzo 3 maglie alte una 2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 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, e ricomincio da capo. Continuo così per tutto il secondo giro. Terminato il secondo giro vi farò rivedere come fare il primo sto terminando anche il mio secondo giro ho fatto le 3 catenelle entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima come vi ho detto i giri da ripetere sono due quindi vi faccio rivedere come rifare il primo vado a fare una maglia bassissima all'interno della seconda maglia alta e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientro un'altra maglia alta prendo il filo rientro un'altra maglia alta Catenella di separazione, vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. Volendo potete entrare nella seconda catenella per avere la maglia bassa ferma o entrare come me semplicemente nel foro. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Anche in questo caso potete entrare nella seconda delle 3 catenelle. Catenella di separazione si ricomincia da capo andando a fare le tre maglie alte sopra la seconda maglia alta del gruppo del giro precedente quindi vedete ripeterlo è semplicissimo. Questi sono i due giri che dobbiamo sempre andare a ripetere, vi dirò quante volte l'ho ripetuto, poi andremo a mettere i marcatori e vi farò vedere come creare gli scarfi e come fare il, la, la, la, il corpo del vestito e poi naturalmente vi dirò anche se andrò a fare degli aumenti, come li andrò a fare, se cambierò uncinetto e così via allora io ho ripetuto i due giri per un totale di 7 volte quindi partendo dall'alto verso scendendo ho ripetuto il motivo 7 volte e sono andata a ripetere il primo giro dell'ottavo motivo a questo punto mi sono fermata per me come eh, calatura per fare le spalle va, eh, per coprire le spalle va benissimo e quindi possiamo mettere i marcatori per mettere i marcatori sono andata a contare le strisce di maglie alte nelle delle tre maglie alte io ne ho un totale di 23 e le ho divisi in questa maniera 4 per i lati quindi 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4 e ne ho messe 8 avanti dove nella prima ho messo il marcatore dove ho la seconda delle 3 maglie alte e nell'ultima quindi nell'ottavo di nuovo ho messo il marcatore dove ho la seconda maglia alta del gruppo di tre e sì, dietro invece ne ho messe 7 di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sempre nella prima ho messo il marcatore nell'ultima striscia ho messo il mio marcatore e adesso vi faccio andare a vedere come unire le due parti in modo tale da creare gli scalfi e andare poi a lavorare soltanto il corpo della maglia. Inizio, tolgo il mio marcatore perché ho fatto in modo che la lavorazione iniziasse dove finisco sempre il giro, quindi il mio primo motivo aveva il marcatore, lo vado a togliere e vado a lavorare normalmente, quindi vado dove ho la seconda maglia alta e vado a realizzare 3 catenelle che sono prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, rientro un'altra maglia alta e vado a lavorare normalmente il mio secondo giro, quindi 3 catenelle nell'archetto, entro e faccio una maglia bassa. 3 catenelle ricomincio da capo lavoro così fino ad arrivare al secondo marcatore e vi farò vedere in quel caso come avviene il passaggio dal dietro al davanti o nel vostro caso da davanti a dietro naturalmente non cambia nulla sono arrivata dove ho il secondo marcatore lo vado a togliere e vado sempre a fare nella seconda maglia alta le mie 3 maglie alte quindi una due e tre adesso andrò a fare delle catenelle che mi uniscono al terzo marcatore in modo tale che qui lascerò lo scalfo per la mia manica e devo andare a fare tante catenelle da avere due motivi in modo tale che quando lavorerò avrò due, un, due motivi da questo lato vi ricordo che ogni motivo era di 8 catenelle soltanto che io avendo già qui la, fatto il gruppo di 3 maglie alte per avere due motivi invece di andare a mettere uh, 16 catenelle ne andrò a mettere 15 ripeto ho già il gruppo di tre maglie alte quindi mi perdo una catenella quindi vado a fare 15 catenelle se nel vostro caso invece dovete andare a mettere tre motivi dovete fare un motivo con 8 catenelle un secondo motivo con 8 catenelle l'ultimo motivo 7 catenelle quindi vado a mettere le mie 15 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 le mie 14 scusate, 15 catenelle, fatte le mie 15 catenelle. Quindi vado direttamente dove ho il mio terzo marcatore. Lo levo entro nella seconda delle tre maglie alte. Vado a fare le mie tre maglie alte, quindi una, due e tre. E vedete qui quindi ho il mio scalfo per le maniche e qui poi andrò sempre a lavorare e adesso continuo a lavorare normalmente di nuovo il mio secondo giro, entrando facendo una maglia bassa all'interno della terza catenelle eh, all'interno dell'archetto di 5 catenelle, continuo a lavorare in questa maniera. Fino a ritrovarmi, dove ho l'ultimo marcatore, vi faccio rivedere come andare a fare le catenelle. Sono arrivata al mio terzo marcatore, lo vado a togliere e di nuovo vado a fare le mie tre maglie alte all'interno dell'archetto, scusatemi, all'interno della seconda maglia alta e a questo punto di nuovo vado a fare le mie 15 catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 e vado direttamente dove avevo iniziato il mio giro. Vedete in modo tale che qui mi avviene lo scalfo della manica, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Ho creato così gli scalfi per le maniche e qui lavorerò il corpo della mia maglietta e quindi adesso si riparte di nuovo con il primo giro naturalmente adesso io inizierò da iniziamo da sole quindi andiamo dove abbiamo la nostra seconda maglia alta andiamo a fare le 3 catenelle rientriamo e andiamo a fare le altre due maglie alte e andiamo a lavorare normalmente il primo giro quindi catenella di separazione entriamo nel primo archetto maglia bassa 5 catenelle secondo archetto maglia bassa Catenella di separazione ricominciamo. Andiamo a lavorare così finché non ci troviamo dove abbiamo la nostra striscia di catenelle e vi farò vedere come andare a lavorare. Mi trovo dove ho quindi le mie strisce di catenelle e andiamo a fare, dopo aver fatto naturalmente le nostre tre maglie alte, una catenella di separazione. Salto la prima delle mie catenelle, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3. 4 5 salto 3 catenelle entro nella quarta e realizzo una maglia bassa catenella di separazione salto una catenella entro nella seconda e realizzo 3 maglie alte quindi una e rientro 2 rientro 3 catenella di separazione salto una catenella entro una seconda realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 e 5 salto 3 catenelle, entro nella penultima, quindi nella quarta, e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, e torno a lavorare normalmente. Entro nella seconda maglia alta e vado a fare le mie tre maglie alte, una, due, e tre. Vedete quindi stiamo ricominciando a lavorare il nostro motivo anche qui dove abbiamo le catenelle e torniamo quindi a lavorare normalmente per tutto il nostro giro fino ad arrivare dove abbiamo la seconda striscia di catenelle e vi farò vedere nuovamente come fare. Poi continueremo da sole perché si fa normalmente il giri, quindi torneremo a fare il secondo giro e poi a lavorare sempre lo stesso punto. Sono arrivata dove ho la seconda striscia, ho fatto le tre maglie alte, la catenella di separazione, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e faccio una maglia bassa, 5 catenelle, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella seconda e vado a fare 3 maglie alte, 2 e 3. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva, realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, salto 3 catenelle, entro nella penultima, realizzo una maglia bassa e vado a fare una catenella di separazione, entro dove ho la terza delle mie 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. Ecco qua, quindi come vedete stiamo realizzando il corpo della maglia e adesso io continuerò a lavorare in questa maniera ora perché ha bisogno di fare degli um, di allargare la maglia come sempre o passa a lavorare con un centro più grande quindi dal 3 e mezzo si passa a lavorare al 4 oppure invece di um, andare a fare le catenelle come abbiamo fatto noi fino adesso va a fare degli aumenti quindi fa 3 maglie alte 2 catenelle maglia bassa 6 catenelle maglia bassa 2 catenelle e quindi nella giro invece dove facevamo 3 catenelle maglia bassa 3 catenelle andrà a fare 4 catenelle maglia bassa 4 catenelle in questa maniera può allargare la lavorazione a fare maggiori aumenti quindi allargare ulteriormente la lavorazione e naturalmente potete fare sia gli aumenti che lavorare con un uncinetto più grande io per adesso continuerò a lavorare con il 3 non so se farò degli aumenti se ve li farò naturalmente vi dirò quando li ho fatti anche se andrò a cambiare solo l'uncento vi dirò naturalmente anche in quel caso quando lo sono andata a cambiare però per adesso continuerò a lavorare sempre così in questa maniera allora, ho lavorato tutto il corpo della mia maglietta del vestito e ho fatto dopo aver fatto 17 motivi. Sono passata a lavorare con l'uncinetto il numero 4 in modo tale da allargare e ho fatto un motivo senza fare aumenti quindi passando a lavorare soltanto con il numero 4 e poi sono andata a fare gli aumenti. E come vi ho detto, sono andata a fare 3 maglie alte 2 catenelle maglia bassa 5 catenelle maglia bassa 2 catenelle di nuovo le 3 maglie alte. Alte. nel giro successivo sono da a fare 3 maglie alte, 4 catenelle, maglia bassa nell'archetto di 5 catenelle, 4 maglie e 4 catenelle e di nuovo, le 3 maglie alte in modo tale appunto da allargare la lavorazione e lavorare anche con certo il numero 4 e sotto come potete vedere è venuto si vede proprio eh, se metto qui lateralmente che la lavorazione sia andata ad allargare una volta finito ciò ho fatto una lunga striscia di catenelle di circa 250 catenelle e ho fatto le ho passate qui dove ho il primo giro vedete ho passato in modo da fare qui il fiocco, quindi intorno a tutto lo scollo, in modo tale da chiudere e allargare la nostra scollo in base a come lo vogliamo indossare: se in monospalla, se con scollo normale o se a barca. E tenerlo fermo grazie all'accetto. Oltre a questo, io l'ho fatto con un infilato, però voi l'accetto potreste anche comprare qualcosa in raso, eh, qualcosa con le perline, una striscia di perline. Quindi potete sbizzarrirvi con eh, la striscia che più preferite per fare il fiocco e rendere il vostro. Ehm, Vestito ancora più prezioso. Non ho fatto alcun tipo di bordo né intorno allo scolfo né intorno sotto al vestito. Quindi il mio vestito è terminato.